Salve a tutti, riprendiamo oggi a leggere dal canone buddista Pali, ovvero dal canone buddista più antico, alcuni discorsi. E riprendiamo leggendo un discorso che fa uso della metafora della freccia eh, come quello precedente che abbiamo commentato con Mauro Bergonzi eh, due mesi fa. Di seguito, oh, dopo aver letto alcuni estratti del discorso della freccia, eh, ascolteremo invece come ci risponde Thich Natan a una domanda che abbiamo fatto in riferimento in particolare ai problemi economici, alla sofferenza legata ai problemi economici di individui e, e società e paesi. Vedremo cosa intende Thich Nathan con la cosiddetta seconda freccia. Che cos'è questa sofferenza in più? che possiamo evitare a fronte di una sofferenza che eh, fa parte invece della vita e che non possiamo evitare. Salla sutta, il discorso della freccia. Il Beato disse, O monaci, L'uomo ordinario, quando viene toccato da una sensazione dolorosa, soffre, si affligge, si lamenta, piange battendosi il petto, entra in uno stato di grande confusione. Egli sperimenta due tipi di sensazione, una corporea e una mentale. È come se, o monaci, un uomo fosse colpito da una freccia e subito dopo fosse colpito da un'altra freccia cosicché egli, o monaci, percepirebbe i dolori di due frecce. Percependo quella sensazione dolorosa, quell'uomo prova avversione verso di essa. Provando avversione nei confronti della sensazione dolorosa, in lui la tendenza all'avversione nei confronti della sensazione dolorosa si accresce toccato da quella sensazione dolorosa, quell'uomo cerca gratificazione nei piaceri sensoriali. Perché questo? Ma perché, o oh monaci, l'uomo ordinario che non ha ricevuto gli insegnamenti spirituali non conosce scappatoia alcuna dalla sensazione dolorosa, eccetto il piacere sensoriale. Se quest'uomo percepisce una sensazione piacevole, la percepisce identificato con essa, se percepisce una sensazione spiacevole, la percepisce identificato con essa. Se percepisce una sensazione né piacevole né spiacevole, la percepisce identificato con essa. O monaci, quando il nobile discepolo che ha ricevuto gli insegnamenti spirituali viene toccato da una sensazione dolorosa, egli non soffre, non si affligge, non si lamenta, non piange battendosi il petto, non entra in uno stato di grande confusione. Egli sperimenta un solo tipo di sensazione, la sensazione corporea e non quella mentale. È come se, o monaci, un uomo fosse colpito da una freccia e subito dopo egli non fosse colpito da un'altra freccia, cosicché quest'uomo, o monaci, percepirebbe il dolore di una sola freccia. Se egli percepisce una sensazione piacevole, non la percepisce identificato con essa. Se percepisce una sensazione spiacevole, non la percepisce identificato con essa. Se percepisce una sensazione né piacevole né spiacevole, non la percepisce identificato con essa. In un essere che abbia realizzato gli insegnamenti spirituali, le cose desiderate non turbano la mente, quelle indesiderate non suscitano avversione. Attrazione e repulsione, per lui, sono disperse. Hanno raggiunto la loro fine. Non esistono. Abbiamo ascoltato degli estratti dal discorso della freccia. Trovate tutti i riferimenti testuali nell'articolo allegato. Trovate anche la traduzione, se volete, del commento, della risposta che ci dà Tik Nathan alla domanda che gli facemmo nel 2012 eh, riguardo alla sofferenza legata in particolare ai problemi economici. Well, uh, there are difficult times. There have been difficult times in history. This is not the first time we encounter economic, economic difficulties. Um, uh, so we should not blame on the economic uh, situation alone, because even before uh, economic crisis, we also suffer. <laughs> so, uh, but in the same situation, there are people who suffer less, there are people who suffer more. And that is because of the different way of looking at the same situation. Uh, if they have more uh, peace, more um, love, more understanding in them, and then they will suffer less. And when they suffer less, they are lucid, they, they know what to do in order uh, uh, to survive this uh, difficult uh, period. And if they, they, are, they get so angry, so despair, they make decisions even worse, It's like uh, the second arrow, you know. If uh, you allow the second arrow to come and hit you at the same spot, you suffer ten times more. And the second arrow is your worries, your anger, your fear, your despair. And that is why uh, citizens have to practice in order to prevent the second arrow to come and they go suffer less. <laughs> Thank, <laughs> Thank you. you.